Fedez dopo la pausa da X Factor, il nuovo ruolo. X Factor, il nuovo progetto di Fedez. Fedez, da qualche anno a questa parte, oltre ad essere uno dei rapper di maggior successo nel panorama musicale italiano, ricopre il ruolo di giudice ad X Factor, il talent show in onda su Skype. Ma oltre ad essere attivo nel campo musicale, e televisivo, il rapper ha deciso di stupire il suo pubblico ricomprendo un nuovo ruolo, quello di testimonia. Prima di tornare nuovamente in onda, sul piccolo schermo, alla ricerca di nuovi talenti, Fedex sta attualmente realizzando un nuovo attesissimo servizio fotografico in collaborazione con un noto marchio europeo legato al mondo della moda. Il progetto sarà presto disponibile online, stando a quanto scrive il suo protagonista. I fan del rapper più famoso di sempre potranno apprezzare il loro beniamino anche in questa nuova veste. Anche se, secondo alcune indiscrezioni legate agli utenti del web, il giudice di X Factor sarebbe totalmente influenzato dalla sua futura moglie, Chiara Ferragni. Il rapper è sempre più vicino al mondo dei social, e della moda, perdendo un po' quello che era il suo primo approccio con il mondo della musica. Il suo nuovo ruolo di testimonial di alta moda sembrerebbe essere molto apprezzato dal pubblico femminile, che non disdegna gli scatti trapelati sul web. Fedez, dopo X Factor, il debutto nel mondo della moda. Ultimamente, nonostante sia uno dei personaggi più popolari di questo 2017, Fedez è uno dei più discussi sul web. Dopo la sua partecipazione, nel ruolo di giudice, a X Factor, il web non si è di certo risparmiato, soprattutto dopo la mega proposta di matrimonio, fatta in diretta televisiva, alla compagna Chiara Ferragni. Molti lo accusano di essersi eccessivamente fatto influenzare dallo stile di vita, e dalle scelte, dichiara. Il suo debutto nel mondo della moda non è stato accolto con grande entusiasmo dai suoi fan storici, quelli che lo seguono fin dal suo primissimo ingresso nel mondo della musica italiana. Stesso discorso avvenne poco tempo fa con il suo collega. E amico, il Lunga Ax, dopo aver accettato il ruolo di direttore artistico nel talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Molti fan idealizzano i rapper come un mondo lontano da quello dello spettacolo e dei media, ma non sempre è così. Nel corso della messa in onda di X Factor. Fedez ha dimostrato più volte di essere un ottimo e giudice talent scout. Il suo avvicinamento alla moda è soltanto un di più e non andrà ad influenzare il suo lavoro nel campo musicale.